Chi controlla l'OMS? Dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, del 14 aprile 2020, di porre fine ai contributi statunitensi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, vale la pena dare un'occhiata alle sue finanze. Già la prima impressione è sorprendente: gli Stati membri dell'OMS contribuiscono solo per il 25% del bilancio totale, pari a 5,1 miliardi di euro. Finora, gli Stati Uniti. Sono stati il maggior donatore individuale con il 14,67%. Segue la Bill e Melinda Gates Foundation con il 9,76% del budget totale. È noto che il suo principale interesse è quello di sostenere campagne di vaccinazione su larga scala. Poi segue con l'8,39% la Gavi Alliance, fondata dalla Bill e Melinda Gates Foundation, dall'OMS, dall'UNICEF e dalla Banca Mondiale. Non per ultimo, seguono dei singoli donatori, aziende farmaceutiche che fanno miliardi con i vaccini, ma anche cartelli finanziari, i quali perseguono scopi di lucro come i Rockefeller. Questi donatori privati hanno tutte le loro motivazioni, molto egoistiche, per sostenere l'OMS attraverso le donazioni. Ai tempi dei menestrelli c'era un detto, canto la canzone di colui di cui mangio il pane, non si può quindi parlare di un OMS indipendente.